Ma buon salve a tutti, oggi sono tornato con la reaction ai memini su tiktok perché da un paio di settimane è uscito un nuovo memino dedicato a Mattarella niente proprio di meno che è il nostro president che ci regala delle perle wow Uniche, uniche. Il meme in questione è Mattarella Stampa. Non so perché è uscito questo meme ultimamente, ma ok. Non sai mai cosa può succedere nel web. TikTok Italia si è sbizzarrito creando questi meme su Mattarella. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale, di seguirmi su tutti i social, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E niente, io direi che possiamo iniziare con il primo meme. L'emozionante primo download di Mattarella, del certificato digitale, Ecco la nuova piattaforma Vediamo un po' Ma che? Ma sta giocando Ma no vabbè sta giocando a Pimpol uh, Space uh, come cacchio si chiamava Space Cadet Mamma mia che ricordi Che ricordi sto gioco Di quasi vent'anni fa circa Oh però sta facendo i record Matta Non credo si giocasse col mouse ma dettagli Bravo matta portaci un gameplay su questo gioco, vogliamo vedere le tue skills Mattarella gioca al nuovo Mortal Kombat vediamo un po' i personaggi, abbiamo Sgarbi, Salvini, non so se una Barbie quella, poi c'è vabbè il presidente e poi l'ultimo non riesco a capire, vabbè vediamo un po' come gioca il nostro Mattarella che poi mi ricorda tantissimo un altro gioco, mi ricorda Super, eh, Super e Bamba, quei giochi lì un po' strani ma che cazzo, cosa sto vedendo? Final round, like... Qualcuno ha paura. Ma cos'è? È stupendo! Ricorda tantissimo quel gioco! Paci! Posso togliermi la... Chi... Caci! Chi... Io sono preoccupato, non è la fine ma è un... E vai a cagare! Presidente... C'è di mattarella! Bellissimo con quel sorriso, quel ghigno. Wow, chi ha inventato sto meme? È stato un genio. Non so dove l'hanno preso sta clip. Non so dove è uscita sta clip. Ma è, è un fottuto genio colui che l'ha messo sulla rete, l'ha fatto diventare meme. Matte la c'è sample per il suo prossimo beat. hai diventato anche beatmaker nel frattempo. Ha creato qualche base. Forse sarà il nuovo beatmaker, il nuovo producer della DPG. Non, non sappiamo. Ah. Ovviamente tutto su Ableton, solo gli esperti sanno cosa sono questi programmi. Ok, hai scelto il tuo sample? Mm, sì, lo vedo un po' perplesso il nostro Mattarella. Sarà difficile scegliere il kick giusto. Per la sua produzione vorrei vedere una produzione bei mattarella sarebbe una perla unica unica e rara e chissà quanto varrà quando ti fai prendere troppo dal troll di fedez due meme in un meme solo esce una cosa epica secondo me ecco oh che cacchio fa ma lo stampa stampa la foto di fedez se lo mette come santino Stupendo la faccia, la faccia soddisfatta di Mattarella in questo frame, soddisfatissimo di aver stampato quella foto Non ho parole raga. io non ho parole, non ho parole, Posso solo a guardarlo e mi metto a ridere No, no, cosa sta facendo signor Matta? Cosa sta facendo? Sta andando in un sito vietato Ah ma anche Matta allora si guarda quei filmetti Presidente? Presidente? amatta lo sappiamo che nel tempo libero tu vedi certi video che è un bijou vai su certi siti mamma mia grande onore presidente onore a lei che a quell'età ancora gli piacciono quelle immagini quei video però poi viene sgamato e fa finta di lavorare mi sembra più che giusto oh, vabbè. io rimango senza parola a vedere le menti geniali delle persone che Creano sti meme unici, unici. Oddio, la Stampa, Dario Greggio. Dario Greggio, dopo anni, è ancora meme vivente. Ma no, no, signor Dario, no. L'Italia muore! Il mondo muore! Dario, vabbè, mi fa morire. Le che cazzo? mani crepano, i carabinieri muoiono! E in tutto ciò Mattarella stampa Dario Greggio che bestemmia contro l'Italia. Madonna. Io, io boh, secondo me diventerà meme del mese, se non meme dell'anno questo. Giuro, giuro. Poi crossover su crossover, abbiamo detto tutto. Mattarella.exe ha smesso di funzionare. Chissà perché. No, no, no, no, matta, no, matta, non faccia questo errore, non lo faccia. Non lo faccia. L'avevo detto io di non farlo. Vabbè. Adio PC È un uh, remake di un meme vecchissimo che andava in giro sul web Ma è sempre bello vederlo in stile 2021 con Mattarella Fa un certo effetto Registrazione in diretta di un attacco hacker a Mattarella Come verrà chiarato il nostro Presidente Ma che cazzo Sono un assassino. Che cazzo Perché c'è una troll face eh, apparirà pure la schermata You are an idiot Non so chi si ricorda uno di quei malware per pc Solo chi è esperto di ciò Sa di cosa sto parlando Andiamo avanti che è meglio eh, Che qui stiamo uscendo delle perle videoludiche Annuncio ufficiale dal Quirinale Vediamo questo annuncio ufficiale O ufficioso Ok Sbaglio quello è un Word 2000 Sta aprendo art Eh non ce la faccio più. Se lo dice lei Presidente con questo effetto, con questo testo, tecnologia all'avanguardia. Bene messaggio ufficiale non ce la faccio più si è rotto pure lui Maroni di fare il presidente in poche parole oppure sa che sta arrivando Capodanno e ritornerà quel momento di fare il suo discorso con i soliti fuori onda non so chi si ricorda quasi un anno fa sta arrivando quel periodo ebbene che dire signori questi sono i meme dedicati al nostro presidente Mattarella e chissà quale altre perle ci tirerà fuori ma sono sicuro che arriverà a breve sapendo che sta arrivando il periodo natalizio Capodanno Arri Arriverà presto un altro nuovo meme da parte del nostro presidente. Beh, che dire, io direi di chiudere qua con questo video, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like, spaccate quel tasto, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, vi tengo sotto occhio, se non lo fate maledetti vi vengo a cercare. E niente, detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Chissà se sarà un meme, chissà cosa sarà, lo scopriremo soltanto vivendo.